Un po', mm. Ciao ragazze, ciao a tutte e ciao a tutti. Come state? Belli e belli. Allora, nuovo video che che riccio per parlare un po' con voi. Sì, lo so, sono contro luce, ma non ci posso fare niente perché non trovo bene come fare questi video che che ricci. Stavolta non sono più né col telefono né con l'altro telefonino, ma pensi con la mia amata Canon e sì, perché ho deciso che i video fatti con il cellulare non sono un massimo. Soprattutto quando uno ha la Canon bella, bellissima, ma non di quelle Canon che costano un milione di soldi. Quindi ho detto perché non farla con la mia solita Canon che ho in camera mia. Ed è comunque a fare eh, i video. Allora. Dunque, prevedto che non starò molto a fare questo video perché ho la telecamera quasi scarica. Quindi mi devo anche spiegare Allora, ho appena mangiato ho appena scusate eh, una da Facebook ho appena mangiato una scatola di donno non ho mangiato null'altro perché non ho fame stasera non lo so perché non ho fame però mi sono arrangiocchiata. dai eh, il trucco di oggi è questo che vedete addosso a me intorno alla mia facciolina e qua tra la mia faccia e questo è il mio trucco aspettate che ve lo zoom un po' se mi riesce non ho detto neanche mi riesco Aspettate Questa è la mia Il mio trucco E niente Aspettate un secondo Si sta per chiudere Ops Ok Vedo che sta per chiudere la registrazione io Mi sa so che devo lasciarvi Però Vi dico che per stasera non farò granché. Però almeno riuscirò aspettate un attimo che voglio vedere ok si sì. sta registrando voglio vedere se eh, riesco a fare qualche altra cosa di bello per voi altri video registrazioni nel frattempo metto a carica questo, questa macchina e poi ci torniamo per un altro video perché non è finito mica qui ragazze eh no quindi stasera guarderò vi qualche video vostro ritorno ad altri canali che non ho ancora visto che non ho ancora più visto semmai se e poi niente farò altri video eh, ok ragazzi, io adesso vado e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Mettete un bel like, di supporto, un commentino e soprattutto iscrivetevi se vi va e attivate la campanella per non perdere i prossimi video aggiornamenti. Ciao! Ah, aspettate un secondo. Mm. Ovviamente siete messi qua, guardate dove siete messi. Qua siete messi per capirci un po' la situazione. Qua sopra eravate messi, e eh, vabbè, niente, Opla, niente, a presto un bacio, ciao! Ovviamente la situazione del mio letto è questa, per fortuna è, è bello ordinato e tutto quanto, a parte i fili, filacci che ci sono e tutto, tutto il resto, e niente ragazze, questa è la coperta per quando io ho troppo freddo, questo è il mio cappotto per uscire in giro, e basta. Sì, dovete, oh, devo ancora pulire i vetri e, e tutto quanto Anche questo vetro devo pulire Questo, sì Ciao ragazze Ciao Allora, ultimo videoclip E poi vi lascio andare Allora, come tutto eh, Non so se ops Scusate, se sono riuscita a fare questo clip Ma spero di sì Per dirvi semplicemente che eh, Ci vediamo domani mattina Se riesco, non è detto